sia come quarto sapere quello che siamo noi stessi, cioè i nostri i nostri talenti e le nostre cose. Ecco, mettere insieme questi quattro saperi, trasformarli in azione, è un po', ecco, la, la, la, la realizzazione della bellezza, secondo me. Quindi la, la, la bellezza va raccontata, giustamente va narrata, va fatta vedere, eh, perché ancora più che, diciamo, che, che mostrare magari quelli che possono essere Um, i, I momenti in cui questa bellezza rischia di, di, di essere rovinata, oppure denunciare uh, delle situazioni di pericolo, ma uh, che, che la minacciano, sì, sicuramente denunciarle, però anche uh, proprio far vedere far innamorare le persone di questa bellezza. No? Quindi far, fare in modo che poi vogliono intanto uh, preservarla e poi anche valorizzarla. Quindi. Adesso nel mio programma nuovo mi piace raccontare quelli che fanno perché cioè. stiamo tutti lì a dire bisogna fare questo, bisogna fare questo, poi però a muovere il culo sono pochi. E allora invece... È sempre la, gli stessi in genere. Sì, ma è invece un peccato, perché oggi è l'epoca in cui puoi realizzare anche dei sogni, magari hai una vita con un lavoro un po' sfigato, e non è detto che per forza tutti bisogna fare qualcosa di eccezionale, ma può, uno può trovare grandissima soddisfazione anche in cose piccole, che in realtà poi piccole non lo sono se coinvolgono un percorso in cui sei, con, sei protagonista. Quindi, eh, non lo so, è un'epoca straordinaria intanto perché utile e etico non sono più in contrapposizione. Cioè di solito per secoli o facevi soldi o facevi del bene, no? Le due cose Beh. raramente andavano proprio bene, bene insieme. Oggi invece sono passati tantissimi progetti, tantissima è cresciuta la consapevolezza delle aziende, eh, si fa parte sempre di più di una connessione globale. Eh, devi ragionare in termini di comunità. Questo è eccezionale. Quindi tu ti senti connesso con gli altri e inizi a lavorare. Allora, quello che stiamo facendo a Sciacca è qualcosa di concreto. Cioè, non è un modo di parlare. Um, abbiamo... Siamo un, centinaia di persone connesse e stanno incominciando a lavorare operativamente. Ti faccio un esempio, allora siamo un territorio che, si ra che ragiona per turismo, il turismo è una straordinaria opportunità a livello aziendale, perché come impresa, perché protegge il territorio, deve preservarlo il meglio possibile e è, è molto diffuso, come è un'economia diffusa, è un'economia tendenzialmente antimafia, per esempio, no? Che contro le organizzazioni criminali collettive, perché, perché è proprio capillare, è difficile da controllare, è piena di iniziativa veloce, i soldi che arrivano vengono subito redistribuiti. quindi è di sua natura anticamorra, antimafia, antiandrangheta, escluso quando magari al nord stanno già organizzandosi anche sul turismo, ma quella è un'altra roba. Però, e poi è nuova, eh, coinvolge tutti, e in questo periodo di pandemia, per esempio, dove tutti, adesso abbiamo detto parliamo, adesso sì, cioè, dopo le pandemie, pandemia ha acceso la luce su un tessuto che faceva pena, cioè abbiamo la coperta con tutti i buchi, eh, i borghi, sì è vero i borghi sono il futuro, ma se non impari a strutturali, non c'è comunicazione, non c'è relazione, non c'è accoglienza, non c'è infrastrutture, dove vai? Allora noi su Sciacca stiamo lavorando con un centro storico che è molto bello, considerato come un museo a cielo aperto. Attenzione, Sciacca, il centro storico bellino, molto carino, molto bello, e fuori quel montagna di cemento che è classica di tutte le, le, le nostre città, no? Le nostre... abbiamo 40.000 abitanti, quindi una media cittadina. Non è il borghetto fighetto de della Toscana che è perfetto, no? No, no, questa è una città normale italiana con un centro storico stupendo e tutto il cemento intorno. Ma non è un problema, basta organizzarsi. E lì abbiamo raccolto i ceramisti che offrono turismo esperienziale, i corallari, offrono turismo, cioè esperienziale, vieni con noi e fai il tuo gioiello in realtà imparando la magia del corallo, del perché quel corallo di Sciacca è sostenibile, perché è fossile, così metti le manine nel fare la ceramica e così. Così come le strutture ricettive sono in gruppo, per la prima volta ragionano tutti, ci si mette insieme, così i ristoratori raccontano il territorio e raccontano i contadini. E la piattaforma eccetera vendiamo magari le arance che tu hai provato a colazione te le mandiamo a Londra per tutto l'anno cioè finché c'è la stagione è coesione di ins tutto insieme e questo anche in periodi di crisi, di covid eccetera ti fa sentire una comunità che comunque è coesa e non è male come, come per percorso quindi per rispondere alla tua domanda che è, ehm, è la bellezza è la nostra identità e è, è tutto quello che siamo noi e abbiamo il dovere di proteggerlo, ma facendolo diventare qualcosa di concreto. Ecco che per me il concetto di comunità in questo momento è estremamente moderno, lontano da qualsiasi altro stereotipo del passato, ed è, è cooperazione, è gestione della complessità in realtà, perché hai tanti soggetti diversi, e quindi oggi l'impresa sociale è gestione della complessità. Noi abbiamo per fatto un percorso in quattro fasi, sulla comunità, i singoli prendono consapevolezza di quello che hanno e, ehm, e come collettività poi messi insieme l'acquisti com come consapevolezza di comunità. Poi hai una forma di empowerment per cui riesci a capire cosa fare, ti diamo gli strumenti, devi avere gli strumenti. Il percorso non è top down, ma neanche bottom up. È bottom, bottom, bottom, bottom. Cioè up è quando tu ti alzi in piedi da solo, non è che mm -hmm. restituisci a qualcun altro. È un peer-to-peer, è un peer -to -peer, tra pari, <ride> insomma. È una. Certo. E ti organizzi e prendi i, gli strumenti, però ovviamente ricevi con, con competenza per organizzare, cioè all'artigiano che non ha mai fatto il turismo esperienziale, gli devi spiegare come deve fare, perché non è che se lo inventa un giorno all'altro. Allora, questa è la comunità che accoglie e quindi però tu prendi gli strumenti giusti. Poi c'è un engagement perché ti connetti agli altri e ti offri al mondo e poi ti impari a gestire tutto questo. Quindi la sostenibilità in tutto questo dov'è che rientra? Intanto rientra nella una sostenibilità ambientale perché um, il discorso dei de, de, de, de, de, de dispenser dentro le, le strutture ricettive, per cui non ci sono più le saponette ma eh, pian piano, insomma, oggi non è che abbiamo in un giorno, chi ci avrà 10.000 acquistate le userà, però eh, trasformiamo tutte le saponette in, cioè in uh, dispenser col sapone liquido. Ma i dispenser sono fatti dal ceramista di Sciacca, secondo un modello disegnato dalla struttura ricettiva. Il sapone è fatto eh, a, in Sicilia con prodotti naturali che valorizzano i sapori della Sicilia. E quindi tu hai che con un QR code, inquadrando il dispenser, tu puoi acquistartelo, perché avremo il catalogo sulla piattaforma. A maggio sono sei mesi che lavoriamo per una piattaforma che è un marketplace, ma anche di identità, cioè è un luogo dove tutta la comunità offre se stessa e si racconta. Quindi tu con un QR code, quando sei dentro, ti compri il dispenser, ma se vuoi ti puoi prenotare anche l'esperienza al pomeriggio per andare a disegnartelo tu, il dispenser tuo. Eh, oppure eh, il sapone, puoi fare il sapone con le tue mani, il tuo prodotto e puoi riceverlo per tutto l'anno e così quindi hai creato connessioni in realtà sociali tra l'artigiano e la struttura ricettiva. Quindi hai creato un nuovo intreccio di comunità. E la sostenibilità ci rende intanto, diventa parte togliamo l'acqua, le, le bottiglie di plastica, eccetera. Però la sostenibilità in realtà non è solo quanto risparmiamo di, uh, di sapone o di imballaggi, che comunque è importante. È il percorso che facciamo che è fondamentale. Certo, Cioè certo. iniziamo a capire che ci guadagniamo. Allora, perché da quando sono nato, come diciamo prima, sento dire potremmo vivere della nostra bellezza, ma poi questo succede che è minima parte. Allora, siccome faccio inchieste, io voglio capire perché, che è una roba immensa, cioè è, socio è sociopedagogica, è economica, eccetera. Allora, ho fatto quel libretto eh, rifondata sulla bellezza, dove in realtà era ogni elemento, dopo quattro anni di studio, era analizzato per capire cosa non funziona, la narrazione, i cartelli stradali sbagliati, i musei che hanno delle narrazioni da, da, da, da, da psicopatici, cioè tu hai parole che non capisci, hai etichette microscopiche, ma se sei il paese con la più grande concentrazione di patrimonio del mondo, cioè ma vorrai lavorare su questo, ecco la narrazione, no? Secondo te, eh, quindi, i danni del passato, no? quello che, che, che ci troviamo oggi, sono rimediabili, no? come, come sei ottimista da questo punto di vista? Cioè, vedi, eh, prima dicevi appunto, ci sono, stanno cambiando delle cose nei musei, cominciano a essere eh, ad esempio messe in gioco temi come la gamification, no? il, il, il videogioco o, o le, le, le logiche di gioco che non sono necessariamente un videogioco ma sono l'applicazione di quelle logiche no? che poi ci portano a interessarci di qualcosa, appassionarci eccetera. E quindi come, come vedi ehm, la possibilità effettivamente di uscire da questo circolo vizioso in cui è stata l'Italia fino ad oggi e, e cominciare davvero a, a vivere della nostra bellezza? Noi abbiamo un'autostrada, abbiamo una discesa pazzesca per... per, per, per... No, qui non è per culo, è proprio per quello che hanno fatto i nostri antenati e quello che si è creato nel nostro paese, non è merito nostro però abbiamo, perché abbiamo una biodiversità culturale e, che è unica, è unica, da, questa non è quella dell'auto esaltazione che noi e siamo non, i migliori e non ce ne rendiamo tanto. spesso e conto tanto. forse. Non ce ne rendiamo spesso conto, no? Forse ce ne accorgiamo un po' quando andiamo fuori a visitare altri paesi. Esatto. E... Però normalmente ce Però in realtà ce l'abbiamo davvero, no? Anche fuori della demagogia, ogni tanto abbiamo il 75% certo. del patrimonio artistico. No, no, non abbiamo il 75%. Abbiamo 51, siti, cioè 51-52, come la Cina. Ok, è fantastico, però siamo, ecco, comparati al mondo, abbiamo una concentrazione straordinaria. Sì. Però... Ehm, la cosa incredibile è che allora, cioè, nel momento in cui iniziamo a trasformarla in valorizzazione, tu citavi il gaming. Il gaming cos'è? È, è uh, la differenza. Ne cioè, parlate benissimo da Fabio Viola. No? Che ha fatto quel fantastico gioco, Father and Son. Allora, lui dice: Nel, nel videogame, nel, nel film, tu sei spettatore. Nella, uh, nel nel videogame, sei tu l'attore protagonista, no? Quindi non c'è più uno storytelling, ma c'è uno story doing. Sei tu che agisci. Allora, la tua interpretazione di un luogo è nuova. E, come dicevi giustamente, non è solo il gaming, è proprio l'approccio gaming. Devo coinvolgerti. Guarda cosa ha fatto il direttore Schmidt degli Uffizi. È successo il pandemonio per, Sara, per, la, per Chiara Ferrari. <ride> ma certo. in realtà, porca miseria, ma il problema è che la gente si è sconvolta. Quando è uscita la pandemia, sono usciti, dopo un paio di mesi, dei siti, dei musei, orgogliosi, perché avevano messo online la visita virtuale. Ma porca miseria, ma nel 2020 tu lo metti e vanti pure. Ma dovresti nasconderti, <ride> se l'hai fatto per dieci anni. Ma cosa ti vanti? Cioè è uscita okay. l'anno scorso internet. Cioè paradossalmente è stata una botta gigantesca che ha fatto saltare una quantità di calcificazioni di questa gente incrostata nel, nel vecchiume mentale che ci fa un bene dell'anima. Quindi, uno, nuovi linguaggi. Assolutamente sì. Io sono stato ottimista perché... Quella biodiversità culturale, oltre che enogastronomica, del cibo, della neogastronomia e della, della lingua, dei patrimoni di questa identità eh, diffusa in una maniera incredibile, cioè tra eh, i paesini, uno a fianco all'altro, eh, noi abbiamo soprattutto vissuto delle rivalità, ma nemmeno nel momento in cui si capisce il valore della coesione hai la diversità, la biodiversità, no? E quindi ogni posto hai qualcosa di nuovo. Quando tu attivi tutti, ti vengono fuori delle cose che sono completamente unpredictable perché non le puoi nemmeno concepire ti faccio un esempio abbiamo attivato le esperienze abbiamo attivato delle, anche un'accessibilità e quindi abbiamo fatto un colloquio ci siamo incontrati con Stefano Turturici che è il responsabile dei non ciechi di Sciacca ed è non vedente Ah, siamo lì che chiacchieriamo completamente ma non ci vede niente e allora dice vabbè Emilio ma tu sai guidare la barca? dico no dai domani ti insegno e tu lo guardi ti... a, a, a te, dai <ride> sei cieco, eh, dai. No, no, se vuoi domani ti insegno a guidare la barca. Va bene mattina, arrivo lì. Mi mette le bende, completamente quelle da, da ospedale, così mi benda uh -huh. tre volte, qui proprio completamente accecato, e a di colpo ti devi attaccare, no? intanto entri in una dimensione fantastica, ma in realtà lui usa questa tecnica per farti scoprire i tuoi sensi di nuovo. Allora incominci a camminare, sì. scopri il perimetro della barca, ti arrivi lì, va a, a, a, a uno che ti porta sul... e poi esci dal porto col marinaio, ma in realtà appena usciti dal porto, Stefano guida. E lui come fa a guidare? E te lo insegna. Dice, si sì, ferma e dice, Emilio, ok, adesso decidi, di portaci a, verso sud-ovest. E dico, io come faccio? Non so. Ascolta, dov'è il sole? E caspita, è vero, lo sento il sole, eh, sai come va il sole, no? Che va da, certo, da, certo. il movimento che fa. Sono le 10, puoi intuire dov'è, certo. E il vento, è vero, lo sento il vento, e le voci, è vero, il porto lo sento. Prima, un attimo prima, non lo sentivo, sento a lontananza le voci del porto. Hai tutti gli elementi per orientarti. Adesso guidaci. E, quel, e oggi noi abbiamo tra le nostre esperienze, siamo partiti da zero e adesso abbiamo oltre 54 esperienze che offriamo ai turisti, tra cui la blind sailing experience, in cui ah, in realtà è stato, è stato ti benissimo. insegna a guidare, ma in realtà ti insegna a usare i superpoteri, no? quindi il super udito, la super sensibilità, i cinque sensi potenziati al massimo. Perché? Perché in realtà ci sembra una cosa figa, una figata e poi troveremo adesso col linguaggio delle mani, per non so, ma non è che solo i non, non udenti verranno. Ti hai detto chiudiamo pure tu le, le orecchie e probabilmente in, con il linguaggio del, delle mani saremo talmente bravi che anche gli stranieri lo possano capire. C'è anche un gioco, ci stiamo cominciando a divertire un sacco, sta roba. Bellissimo, davvero complimenti. Bello. E, beh, invece, senti, prima parlavamo anche di, di, appunto, degli strumenti digitali, no? di quelle che sono le nuove, nuove, tra virgolette, nuove tecnologie, perché insomma sono in giro già da un po', come, come ben sappiamo ma che sono però comunque in costante evoluzione, quindi ogni, ogni anno, ogni mese nasce, nasce qualcosa di nuovo. Eh, queste tecnologie che poi sono quelle che noi come Sinestesia no, dominiamo e, e seguiamo e, e su cui costruiamo il nostro, il nostro lavoro tutti i giorni, ehm, come, come contribuiscono anche al, al, cioè contribuiscono anche al supporto, per esempio della sostenibilità, ehm, ci sono, vedi delle opportunità in questo, in questo senso, come, cosa ne pensi? E anche poi come possono effettivamente anche guidare, come parlando della, per esempio dei videogiochi, della gamification, no? a aiutare a ehm, emozionare, no? a, a trasmettere dei... dei ehm, un messaggio, no? E aiutare anche nello storytelling del, di, di, di quello di cui parliamo, no? Bellezza e sostenibilità. Allora, eh, innanzitutto penso che, guarda, eh, noi ci siamo, per, per, parliamo dalla da sciacca, no? Noi cosa facciamo in realtà? Tutti fanno molte piattaforme dove dopo riprono i contenuti. I, i, non so, I posti più belli, non è solo i borghi, ma anche non so, le case di un charm, i vini, eccetera. Tutto giusto, molto giusto. Si fa il contenitore e poi si cercano i contenuti. E intanto, pochi si preoccupano di, da dove, di formare contenuti nuovi, magari. Mm -hmm. E questo è il primo problema. E secondo, poi c'è cioè, allora mh, una distanza tra territorio, tra quindi realtà e obiettivo. Infetto, alcune experience, alcune app vanno benissimo, però noi abbiamo fatto una scelta opposta. E la nostra piattaforma è costruita sui nostri bisogni. Quindi in realtà noi siamo completamente uh, equidistanti tra le, le, le, le piattaforme, e ma non siamo neanche concorrenziali con le OTA, no? con le Booking, Airbnb, uh -huh. Siamo interstiziali, perché noi raccontiamo tutto il nostro territorio, tutto a valore, e gli diamo uno strumento per uscire nel mondo. Quindi in realtà stiamo connettendo le persone attraverso lo strumento digitale. Perché è importante questo? Perché ehm, anche lì no, è bottom, bottom, bottom up. Cioè siamo noi che usciamo, non è qualcuno che ci prende da sopra. E questo ha una potenzialità abbastanza rovescio rispetto al percorso classico, no? Ma questo, questo il nostro percorso, ha una potenzialità devastante, cioè è incalcolabile. Nessuna Booking, nessuna, neanche la più grande corporazione del pianeta può avere le risorse per attivare tutto un territorio. Cioè è impossibile. Il territorio che si attiva invece, connettendosi, sì, questo sì. Allora, immagina la quantità, ecco, ho fatto, ti ho fatto l'esempio del non vedente che diventa questo, ma pensa sul cibo. Noi abbiamo tutte le strutture ricettive che usano cibo locale e quindi te lo fanno provare, sono dei tester. Allora, tu senti l'arancia che te la spremi, anche per questo non riesco a capire, arrivi giù in tanti posti dell'Italia, del sud soprattutto, e ti danno il succo d'arancia chimico ma dammi un'arancia che me la spremo io, non è che costa più un'arancia, perché poi l'arancia che mi sono spremuto con le mie mani, ne ho sentito l'odore, poi ti dico, dov'è che vivi tu? Sotto i sobborghi di Londra, mm, bella vita, alla mm. sesta giornata di pioggia una bella cassettina d'arance, che dici? Ti tira sul morale, no? E via di seguito con tutti i nostri cibi. Allora c'è una narrazione anche del territorio che diventa connessione e dopo si esprime a livello digitale, perché tu, ti prenoti l'arancia, il miele, l'olio, il grano, tutto quello che ti pare a te. Noi ti insegniamo a fare la pasta, ma parti dal contadino, ti insegniamo a fare la cassata, ma tu parti dal, dal, dal, dal, dal pastore, poi vai dal casaro col tuo latte e poi fai la cassata. Quindi è un percorso di verticalità esperienziale che poi ti prolunghi per tutta la vita. Allora, e chiudo il concetto, nel momento in cui hai tutto il territorio che si valorizza ed è iperconnesso, come fai a tenerlo insieme? Ti servono gli strumenti digitali. Ovviamente non c'è altro strumento. In realtà c'è una specie anche di questo, di game, perché cominci a costruirti la tua vacanza, la tua giornata, attraverso una pre-experience che noi ti diamo di racconto. Mm -hmm. E lì cominciano a venire le piattaforme gratuite. No, e abbiamo i z-travel per i racconti, abbiamo eh, quello per i percorsi, dove comincia a caricare e diventa tutto interattivo. Tra parentesi, noi siamo no profit, quindi proprio ce lo può fregare di mento i nostri guadagni vengono redistribuiti sul territorio e, e per dare valore e lavoro in realtà ai nostri ragazzi. Allora, tutto questo va dentro una piattaforma digitale che valorizza. Allora, immagina questo che si realizza ovunque. Allora, anche nei, non so, nei dieci territori intorno a noi. Di colpo la stessa cosa non è concorrenziale, è che si apre il bacino e hai anche quell'altra che fa, il, non so, il karting, quello che va giù in kayak, quello lì che c'è un altro tipo di... Noi abbiamo le arance, quell'altro c'è le mele, che ne so, no? Aumenta il prodotto, aumenta semplicemente il mercato con la qualità della valorizzazione di quello che abbiamo e la tutela della protezione, no? Ma intorno c'è il mondo. Allora, ecco che il digitale diventa uno strumento, anche quello, per prendere consapevolezza del valore di quello che hai e per offrirlo al mondo di fuori senza fregarlo e senza farti fregare. Perché sono le certo. due combinazioni. Ma diventa uno strumento straordinario. Per uno cui per abitante. noi, certo, fondamentale. E di nuovo anche questo, uno strumento per la gestione della complessità. Perché siamo in tanti, noi siamo comunque cominciamo a essere tanti persone. Noi abbiamo 54 protocolli di firmati, con associazioni di ogni tipo. Dalla Croce Rossa, non so, a, a Rotary, dagli scout, alle sezioni di categoria, dei commercianti, dei pescatori, cioè tutti. Allora, noi mettiamo insieme una quantità di persone su Sciacca, che è spaventosa. Ma c'è anche la sovrintendenza dei beni culturali, capito, che ha firmato il protocollo con noi. Quindi si collabora insieme. Allora, eh, arrivano dei soldi di un piccolo bando, noi attiviamo gli artigiani, la sovrintendenza arriva velocemente perché siamo connessi e dice, ok, cosa facciamo? Questa scalinata la rifacciamo piena di ceramica. Fatto eh, Ci si mette molto meno e su tutti sono contenti un pezzo di città è migliorato. E questo è sostenibilità del territorio. L'abbiamo migliorato nella bellezza. Questo discorso, l'esempio che facevi prima di, di Peppino impa impastato, è, è, è quotidiano, no? Lui diceva se non riesci a spiegare il valore a farglielo capire, a farglielo sentire metteranno sempre ste, le tendine così a bellire un pochino e si illuderanno quando inizi a vederla davvero e vedi una scalinata piena di maioliche, e di ceramiche fatte dai tuoi artigiani ma sai che bello che è? ti fai pure tu il selfie davanti, anche se è a casa tua dove prima cioè. non l'avresti mai fatto e il digitale serve per tenere insieme tutti questi pezzetti di comunità abbiamo le competenze e gli approcci di un'azienda e i valori di una famiglia quindi non facciamo i soldi sì, sì. per farli, ma dobbiamo avere quel confronto reale per funzionare bene, e, e le due cose oggi si uniscono. Quindi ecco che la sostenibilità, l'intelligenza artificiale, non più che le, ma le machine learning, tutte le nuove tecnologie combaciano con la creatività italiana e con la valorizzazione dell'identità. Ecco che questo diventa un progetto che, ecco, sulla sostenibilità e il valore della bellezza, credo che abbia molto da dire. Emilio io rimarrei delle ore a parlare con te e, e mi auguro anche di poter a questo punto di poter trovare anche delle modalità di collaborare come Sinestesia con il nostro team con, ma anche personalmente a questo, a questo progetto perché mi hai davvero conquistato devo dirti la verità è veramente un grandissimo una... piacere una ventata di, di, di ottimismo e di, e di, veramente di, di aria fresca e io ti faccio un'ultima domanda ehm, questo ottimismo proiettiamolo nel futuro Vediamo, fra dieci anni eh, ci saremo speriamo liberati dal covid ci, saremo, ci troveremo in un mondo diverso sicuramente da quello che, ci ha lasciato, che abbiamo lasciato no? spero ovviamente di liberarci ben prima no? di dieci anni però proviamo a vedere, a, a immaginare eh, il mondo col, che, che sarà no? come, come, vedi, eh, come vedi queste eh, evoluzioni di cui abbiamo parlato in un futuro Lontano, prima hai citato la, singular, la singularity, no? La, no? Che, che ci rende molto difficile guardare nel futuro, in questo periodo storico soprattutto. Però facciamo, proviamo un po' a, a giocare, a capire Emilio che cosa vede. Io vedo un'epoca oh, straordinaria, perché dove la conoscenza è libera dalla nozionistica. E questa è l'altra rivoluzione gigantesca del mondo della scuola, completamente ancora inadatto. Ancora i professori provano a spiegare le, le nozioni ai ragazzi, i ragazzi li sorpassano, ma sono molto più svegli dei, dei, dei loro antiquati professori. Mentre i professori geniali, quelli svegli che non hanno paura di, di, aver, di autostima, eh, affiancano i ragazzi e gli aiutano a dare gli strumenti per gestire la conoscenza, che è un'altra roba. E quindi camminano al loro fianco ed è meraviglioso. E per fortuna ce ne sono anche quelli tanti. E quindi io vedo un periodo uh, veramente affascinante, dove la conoscenza è uno strumento di valorizzazione di, di quello che siamo noi come persone e dell'identità. Cioè è un'epoca in cui ti inventerai continuamente i, i ruoli, cambieranno, non è più cercare un lavoro, ma capire qual è il ruolo tuo in questo contesto, in quella rete incredibile di, di, di complessità. Non è che solo da gestire, ma anche a trovare il tuo posto giusto. Noi non funzioniamo perché siamo in tanti imposti sbagliati. Ora ci stiamo liberando piano piano di tutto questo e ognuno trova il suo posto. Quindi i prossimi dieci anni serviranno, secondo me, sempre di più a riassettare il sistema in cui troveremo appunto, proprio perché non abbiamo più nessuna certezza sul lavoro futuro ma figurati oggi un ragazzino di 16 anni non, non sa se nemmeno non sa se ci sarà quel tipo di lavoro non un, un posto, neanche quella fattispecie fatt di lavoro che si oggi, oggi molte persone, molti ragazzi stanno facendo dei lavori molte persone stanno facendo dei lavori che magari Dieci, quindici anni fa neanche esistevano e quindi questo penso succederà ancora di più no? nel futuro. Molto più velocemente, ma questa è una grandissima opportunità perché ti permette, se non hai riferimenti appunto della singularità, eh, non hai riferimenti all'esterno, l'unico riferimento giusto sei tu e quindi hai l'obbligo, se sei intelligente, di guardare a te stesso e di capire quali sono i tuoi sogni. Oggi è l'epoca in cui essere sognatori è una garanzia di razionalità cioè è proprio il contrario di quello che è passato per sé, il sognatore era uno così no al contrario, oggi il sognatore ossia quello che sogna di vivere con i propri talenti e si, si domanda lui cos'è, è la persona che ha più possibilità di campare bene e di aiutare anche gli altri. Quindi eh, io penso che sarà un'epoca i prossimi dieci anni straordinaria in cui, soprattutto perché siamo in Italia, dico, guarda, davvero, abbiamo una fortuna che non ce la meritiamo quasi, però è incredibile il potenziale che abbiamo di valore, anche che non è solo turismo, ma è il design, dell'economia, della bellezza, è questo. È tutto quello che, ne, che è connesso a questo eh, concetto di identità e di, di valore. E quindi eh, avremo davanti la, la connessione. Io penso a, spero, in decine, centinaia di modelli sciacca che semplicemente è la comunità che si attiva e diventa un corpo coeso, competente e consapevole del proprio valore e poi connettendosi come macro, come macro aree hai un'offerta che diventa straordinaria di valorizzazione non solo del territorio ma anche di noi. Quindi, io credo che sarà una corsa meravigliosa nel diventare finalmente un, un cigno. Grazie Emilio, davvero. È grazie stato un voi. piacere, e in bocca al lupo e a presto. E grazie a, a tutti, tutti voi che ci avete seguito fin qua.